Aspettando la nuova luce, sei andato via. Che grim. amica, Anna Maria Polidori, che mi ha trattato molto bene a Rocca Gorgasi a me e a Milena, quindi la tengo vicino a me, non l'abbiate, de... <ride> poi non a venire qua, eh, perché vi presentare. Poi c'è Milena Petrarca, devo ringraziare lei per questo favoloso libro che ho fatto, che ho presentato in diverse fiere internazionali, Londra, Mosca, eh, Torino, poi si portano a Milano, eh, insomma anche a New York eh. e ci sono oh, diverse biblioteche. Sì, anche a New York. Devo, eh, devo portare i saluti da Alfonso Turelli che doveva venire dispiace spiace perché ha oh, una sua amica morta, oggi stavano i funerali e anche dello storico Claudio Paneazzi non sta bene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 che va oltre la morte e l'amicizia oltre la morte. Quindi, siccome la, eh, la famiglia, eh, i coniugi mh, di, eh, dello storico Claudio De è stato un bellissimo matrimonio, io devo leggere, lui l'avrebbe declamata la poesia. Te la reclamo io, l'ho dedicata a Liana. il suo amore. Bella come la del mattino, che brilla nel cielo dopo la notte fruglia, per indicare una nuova giornata di vernino nella vita, distruttendoci nell'oblio, raggiante e buona come un dolce frutto maturo e fresco che ristora solo. Dopo un morso l'arsura,